Ciao nakata, nak, nakatata, nakatata, nakatata, nakatata, no scusami, nakata, nakaka nakakata giusto? C'è ancora il timer? Ma non è vero! What timer? What are you talking about? Non è vero, slayer, timer? una cacata era proprio così ma non c'è il timer